Tu che facesti la dama a tua immagine e gli desti la luce buona negli occhi, proteggimi e purificami completamente dall'Ain Ara. Buongiorno a tutti, carissimi amici, ben ritrovati nel mio canale YouTube. Quest'oggi ho trovato un po' di tempo libero e sono molto felice di condividere con voi un rituale veramente importante, efficace, perché è un rituale contro il malocchio. Quindi per togliere questo uh, grande cancello verso le forze del male, questa grande apertura, questa grande porta creata canale creato verso le forze del male e il malocchio ne abbiamo già parlato in un mio precedente video che si chiama Elad e ti consiglio assolutamente di guardare quel video prima ancora di continuare con questo se non lo hai già fatto perché lì vengono trasmesse delle conoscenze esoteriche di base ma complete su che cosa sia veramente AIN ARA, il malocchio, e da dove arriva, quali sono le cause, e iniziamo anche a parlare di questo uh, nome divino che è uh, Aleph Lamed Dalet. Però senza questo precedente video non ha molto senso proseguire nel rituale, perché in ogni cosa, se vi manca la conoscenza, vi mancherà la consapevolezza di quel che state facendo. E qui non si tratta di prendere rituali automatici, un po' come fosse una app. Oggi abbiamo gli smartphone. Un po' come fosse una app automatica, clicco e il rituale è fatto. No. Allora, un rituale deve coinvolgere tutta la tua anima tutta la tua volontà, tutto il tuo sangue, proprio la tua presenza, quindi tutta la tua emozione, tutto il tuo pensiero. Questo è il primo requisito. Il secondo requisito è che raggiunga il massimo possibile della tua sacralità. Sempre fare un rituale in un luogo pulito. Se vedete che in terra è sporco, prendete e spazzate. Perché questo crea proprio un'atmosfera di purificazione e di dire io rispetto le forze perché, vedi, prima ho pulito l'ambiente in cui andrò a fare il rituale. E rituali veri coinvolgono sempre il, il potere divino e quindi è un po' come se voi state invitando nella vostra vita Dio, dovete fargli trovare l'ambiente giusto o no? L'ambiente bello e l'ambiente sacro, quindi non fate le cose abbozzate, no? Per esempio, se avete un tavolo in cui fate il rituale, non ci dovete lasciare altri oggetti sopra e a margine fate il ritualetto, tanto è solo accendere una candela e allora fate lì. Cercate sempre di entrare in un'atmosfera diversa quando fate il rituale. Di fatto, un rituale serve proprio a questo, giusto? Cioè serve a ritagliare un'atmosfera, un luogo, oppure alcuni elementi, anche ingredienti, strumenti, ritagliarli e metterli kadosh, cioè metterli separati da... Il tram tram della quotidianità, il tram tram dell'automatismo e delle cose profane, potremmo dire, ma anche motivo ancora più importante, separare quello che tu stai facendo dalle forze del male. E ne abbiamo parlato già di cosa significa per esempio la shonara e di cosa significa einara, abbiamo parlato molto precisamente riguardo a questo. Quindi vedete mano a mano che io vi trasmetto alcuni rituali, cerco di trasmettervi anche um, alcune conoscenze eh, di base proprio che, che vi servono e dovete poi metterle insieme, eh, tutte insieme, ok? Per esempio, naturalmente ora mi è stato criticato ad esempio il fatto che vi insegno a deprogrammare le candele eh, in una certa maniera, è chiaro, qui siamo in un ambito di video YouTube aperto a tutti, cosa significa questo, significa che io davanti ho tante persone completamente diverse le una dall'altra e che eh, potrebbero non avere nessuna pratica nella ritualistica o nella magia pratica, no? Quindi nella Kabbalah pratica proprio, no, potrebbero non aver mai praticato, ok? E siccome il canale è proprio aperto a tutti voi, io voglio parlare con tutti voi. Non voglio parlare con quei quattro eletti che sono esperti. Quindi vedrete, nei miei video ci sono delle cose che chi è avanti e chi sa già praticare eccetera eccetera, dium, riconosce quelle cose, gli si illuminano proprio e avrà ricchezza. Ma anche chi non ha mai praticato deve capire che non si può in un rituale prendere una candela, schioccarla lì e accenderla, hai già sbagliato completamente tutto, <ride> quindi il mio consiglio è anche di guardare questi ultimi 5-6 rituali che avevo messo sulla Kabbalah perché eh, ci sono queste istruzioni, e naturalmente quando io vado a fare il rituale vero, soprattutto no per le persone, io non deprogrammo le candele ruotandole sul tavolo e basta, ma si crea tutto un ambiente rituale in cui, per esempio, si apre il cerchio magico, ma per aprirlo te devi capire come si crea un cerchio magico e per capirlo te devi fare un addestramento, non c'è altre parole. Cioè ti devi addestrare giorno dopo giorno nello sviluppo, per esempio, anche di quelle facoltà che ti permetteranno semplicemente nei piani sottili di accendere i giusti sigilli, i giusti simboli, anche fossero solo le lettere, e farle rimanere perché te le accendi e sono viventi. Questo non è automatico in una società in cui la priorità massima sono i telegiornali e i social media in cui, appunto, proprio queste fonti di informazioni ti parlano in una maniera veloce, caotica, passano da un argomento all'altro, da un argomento all'altro, e monotona. Avete mai sentito un telegiornale? Cioè hanno un tono proprio voluto. Allora, insomma, in una società in cui è tutto stimolo, è tutto troppo stimolo, troppo caos, diverso, l'uomo si addormenta ancora di più, capito? Quindi, per esempio, anche soltanto prendere l'immagine giusta e sostenerla, e poi fai il tuo rituale, quella è vivente, lì, è invocata, non si riesce a fare se non ci si addestra. Servono anche qualche mese, due, tre mesi di addestramento preciso, allora poi lo sai fare, e allora è chiaro che il tuo rituale, il rituale di una persona vera che pratica davvero, non è solo questo, va bene, certo, ma io ve li passo in una maniera comprensibile, ma sapete cosa anche? In modo che ognuno di voi, con le preparazioni che vi ho detto, cioè l'ambiente deve essere sacro, lo strumento deve essere sacro, la candela deve essere deprogrammata prima di usarla, eccetera eccetera, con queste piccole accortezze dovete capire che comunque i nomi divini e le sante lettere sono uh, uno strumento di conoscenza ma anche in una qualche maniera di salvezza che il creatore ha dato all'Adam, quindi all'essere umano, non all'essere umano che è più bravo e quindi secondo me ognuno di voi ha la possibilità di mettere in pratica questi rituali resi proprio accessibili in modo da anche, ve l'ho sempre detto, praticando rituali con la magia divina si è anche trasformati mentre li si fa, capito? questo è anche il discorso, una maturazione della propria anima quindi la, la propria parte di noi che anela al divino perché riconosce che la sua natura è quella divina, non è altro, ok? Che te mi dici di qua, di là, ma io sento che la mia natura è divina. Ecco, allora questa cosa qua deve avere espressione nel vostro rituale, ok? Fate sempre un rituale con l'anima e mai in una maniera meccanica e vedrete la crescita, e la maturazione che avverrà in voi. Solo per averlo fatto avete anche iniziato a conoscere delle specifiche potenze, delle forze, dei movimenti, dei poteri che si muovono e sono gli stessi poteri della natura dell'universo e di noi stessi. Stessa cosa. I poteri della natura e i poteri del cosmo sono gli stessi poteri che sono dentro di noi, capito? Quindi questo è anche il senso di uh, proseguire nella trasmissione di questo tipo di insegnamenti. Che Lo so, naturalmente alcuni rituali, alcuni nomi divini sono molto alti e sono anche molto pericolosi, ma certamente. Solo che le conoscenze che io vi do sono base alla portata di tutti, di tutti coloro che vogliono. Non di tutti, di tutti coloro che desiderano davvero, che sentono, che vogliono davvero. Allora sì, non vi preoccupate perché è per voi. Conoscenze avanzate, io nel, nel, nel, nel canale YouTube no, non le trasmetto, no, non ve le do. Quindi non vi preoccupate perché tutto quello che avete può essere difficile, sì, può essere potente, sì, ma è praticabile da ognuno di voi, purché ci sia il massimo rispetto e il cuore completamente presente a ciò che fate, ma bando alle ciance, come si dice qua in Toscana, io adesso giro la telecamera e assieme vi faccio vedere come si fa il rituale per eliminare il malocchio, quindi questa grande apertura alle forze del male, nella vostra vita, nel vostro corpo, oppure in una situazione della vostra vita, oppure in un'azienda, in un negozio, addirittura in una casa, in un oggetto, perché no, in una macchina, ad esempio, in un'auto. Mm? Come si toglie il malocchio. Eccoci qua. Allora, la prima cosa che ci servirà eh, per questo rituale è un particolare incenso. Questo è molto importante perché andremo a fare anche una fumigazione di noi stessi. Allora, qua abbiamo semplicemente delle bacche di ginepro e del cedro, però il legno, il legno di cedro. Questi due sono ottimi per ogni tipo di eh, purificazione vera e di allontanamento delle forze del male e demoniache. Eh, principalmente, diciamo, il ginepro. Sono tutte e due fuoco, quindi ecco perché possono stare insieme, però uno è Mercurio e uno è, è Giove. Diciamo il Ginepro, lo so che viene usato anche per alcune operazioni d'amore, ma eh, in maggior parte il suo uso proprio più importante è quello proprio di esorcismo, cioè proprio di allontanamento delle forze del male, forze demoniache. Voi vi ricordate che Ain Ara è... Uh, prodotto dalle forze demoniache, ok? Iniziamo a vedere queste cose come molto reali invece che magari fantasy o <ride> religioso, no? E il cedro invece santifica, quindi questo serve proprio per um, è una sorta di uh, questo toglie, eh, esorcismo proprio allontana e questo santifica in modo che niente può rientrare. Ecco perché la combinazione dei due è veramente uh, ottima per questo tipo di lavoro, ma. Com'è che si fa? Allora, prima di tutto va, no, va preparato, non è che così prendete e bruciate, perché praticamente voi sapete che la magia è fatta di informazione, è fatta di uh, ehm, energia e informazione, ok? Vi ricordate, no? Dall'occhio esce energia e questa energia che esce per natura è informata, da cosa? Dai pensieri che avete, ok? Allora, quindi, uh, due, eh, questo contiene le sue informazioni e questo contiene le sue informazioni. Noi dobbiamo trovare il modo, prima di riuscire a bruciarlo, dobbiamo trovare il modo di unire queste informazioni affinché diventi una terza informazione che è l'unione delle due. Mi seguite? Perché poi quando noi andremo a bruciarlo, quindi a fare un incenso, cioè a bruciare come incenso, uh, cosa fa il fuoco? Il fuoco...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 Nelle, nelle applicazioni pratiche allora si prendono le bacche e si mettono ne basta qualcuna e si mettono in un mortaio dopodiché si schiacciano il più possibile quindi prima vedete, prima schiacciate così, quindi mettendo così prima schiacciate così e poi quando ci siete, girate tranquillamente. Ora scusate se copro magari la telecamera, però non è che sono abituato <ride> a fare film, quindi mi interessa di più che vediate come deve venire la fine, vedete come sto facendo, perché se io, fa se io lo tengo così non ci faccio forza, no? Invece il mortaio deve avere forza nella terra e quindi, ecco, non usate i mortai di legno, eh? Non si usano mai. Ecco, così già va bene. Vedete? Non si devono vedere bacche intere, ok? Se lo toccate sentirete che um, è molto umido, perché giustamente ci sono gli oli dentro. Dopodiché prendiamo il cedro e lo metteremo invece nel macinino, ok? Affinché si crei una polvere vi impiegherà un po di tempo eh, per queste cose non è che si fanno in un attimo però andiamo a una gradazione minore vediamo se va bene si sì, vedete inizia a andare bene non so se si vede, spero di sì, mi auguro di sì. Inizia a andare bene, però siccome il cedro appunto è un legno e quindi è proprio secco, almeno che non sia molto unto il legno, ma non è questo il caso. Allora, vedrete che, eh, cioè se io lo dovessi fare, questo lo ri macinerei di nuovo perché deve essere molto fine diventando di fatto polvere. Io poi di solito, ora è per farvelo vedere, ma di solito lo tengo anche appoggiato tranquillamente al corpo questo perché si, si fa meglio. comunque possiamo farlo insieme ogni tanto tornate indietro, no? sapete ecco, serve un, un attimo di energia, no? un po' di lavoro però vedete già, è una bella polverina ah, fa un profumo delizioso e potete anche lasciarla così in effetti, perché anche quella è grande poi sono dei legni, dovrete lavorarci un po' di più. Comunque, allo scopo di questo video. Adesso, vedete, ci sono due insieme, li unite, dicendo sempre unisco uno all'uno per farne uno. Vedete? E adesso con un semplicissimo cucchiaio di qualsiasi tipo potete girare, ecco qua, vedete? Allora, sinceramente, nel mio caso, io metterei assolutamente di più eh, polvere, dovete cercare di fare proprio 50 e 50, capito?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 di olio. Ecco. E quindi di nuovo si mescola così. E adesso deve rimanere sempre sotto il potere del sole altre tre ore. Eccoci qua, carissimi amici, siamo pronti per iniziare il vero rituale. Allora, questo è l'incenso che siamo riusciti a fare e eh, sentirete che è molto molto secco ma anche molto caldo, carico di energia perché di fatto noi abbiamo unito eh, tre fuochi il fuoco del ginepro, eh, che è un fuoco più, definiremmo, eh, mercuriale, quindi più legato alla relazione anche, e ovviamente abbiamo parlato di fuoco di esorcismo contro le forze del male. Abbiamo unito il fuoco del cedro, quindi avete visto che sono stati effettivamente uniti i due. E eh, questo fuoco, naturalmente, abbiamo visto che è più gioviale, cioè di eh, santificazione, nel nostro caso, e di espansione della nuova condizione eh, ottenuta. E poi avete visto che abbiamo aggiunto dell'olio di oliva dopo tre ore del sole. Anche l'olio di oliva, l'olivo appunto, è sole e quindi anche esso è assolutamente legato al fuoco. Uh, quindi questo, questo incenso che adesso è un incenso a tutti gli effetti, um, ricordatevi che rimane sotto il potere del sole per 6 ore e anche 6 ore non è un, un, un numero casuale. Va bene? Quindi avendo questo ci rimane soltanto da preparare come già ormai vi ho spiegato come si fa, però ci rimane da preparare una candela. E quindi prendete un tovagliolo, un fazzoletto con dell'alcol a 96 gradi, il più alto che trovate, e non sul tavolo ma fuori proprio, strusciate proprio così dal basso, dalla base verso l'alto, strusciate dicendo col potere delle vostre parole, anche la punta, anche qua, ok? Con l'alcol proprio e dite elimina da te ogni contaminazione che sia dal mondo degli umani o dal mondo dei gin oppure dal mondo degli spiriti, insomma, come, come, come preferite. A questo punto, quando la candela è in questo modo, lo fate tre volte, siete a posto. L'altra cosa da fare è con, questo, uh, con la punta alla vostra destra, tranquillamente. Siccome in questo caso non dobbiamo attrarre, ma dobbiamo respingere, si partirà verso di noi uno, due, tre, va bene? E poi al contrario, 1 2. tre. Va bene? Questo vi ho già spiegato cosa serve eh, sia per, um, per, per darle, diciamo, vita, energia cinetica, ma anche naturalmente per depistare, diciamo così, le forze contrarie. Allora, voi dovrete, prima di iniziare il rituale, farvi un bagno. Quindi assolutamente ci si fa la doccia, completamente puri, perché in questo modo poi si purifica dal malocchio, capito? Allora, completamente puri, uh, userete il talismano che trovate uh, nell'altro uh, video, quello su Elad appunto, userete il talismano, userete uh, la candela e userete... Uh, Ecco qua un portacandela, un portacandela che dentro ha del sale grosso. Allora, questo, per chi di voi poi segue anche altri miei video, è sale sagrado. Quindi naturalmente questo rituale viene amplificato enormemente se usate il sale sagrado e vi ho spiegato in un altro video come si fa. Ma naturalmente anche del sale grosso normale ha il suo effetto. Lo porrete qua, al centro, e nella candela ci scriverete Elad, è il nostro nome, ok? Lo scrivete sempre dall'alto verso il basso. Ricordatevi che Elad ha Aleph, quindi da qua L D Ok? Quindi anche qua sussurrandolo Elad Elad. Elad. Qui è buona abitudine dietro scrivere nome e cognome quindi nome e cognome vostro in questo caso perché poi per lavorare per le persone serve un po' più di attenzione molta più attenzione, va bene? allora, adesso siamo pronti per uh, iniziare il rituale il rituale comincia da uh, voi che vi faccio vedere direttamente eccomi qua scusatemi per questi cambi di telecamera di prospettiva ma quando dobbiamo spaziare è difficile sapere dove devo mettere questa telecamera e cosa devo fare di preciso eh, con le inquadrature, spero che, comunque, l'importante è che mi capite. Questa è la candela che praticamente avete eh, un attimo purificato. Se sapete come si fa, naturalmente va purificata, esorcizzata, caricata. Ok. Dipende quanto siate pratici nell'arte, altrimenti fate solo quel che ho fatto io e già è una base. Ci cioè l'avete, diciamo, consacrata al nome divino. E a questo punto inizia il rituale, quindi se avete già fatto una bella doccia, siete tranquilli nella stanza, non c'è nessuno, eh, il luogo è preparato: avete messo una tovaglia bianca sopra l'altare, ehm, avete preparato il talismano, il porta-candela, eh, l'incenso è pronto: l'incensiere è pronto con un carboncino, ok, siete pronti. Possiamo iniziare. Si inizia che la candela eh, è stata consacrata a questo nome divino che toglie, lo sapete, no? È anche eh, utilizzato per togliere proprio i Ainara, e cosa fate? Gli fate prendere la vostra traccia. Questa candela si deve impregnare completamente della vostra traccia. Noi abbiamo scritto nome e cognome. Questa è un'aggiunta che vi ho detto io, giusto per farvi concentrare. Diciamo che si fa... È facoltativo scriverci nome e cognome perché l'importante invece è quel che viene adesso, cioè che la candela prenda la vostra traccia e il malocchio che vi è stato fatto addosso. Quindi il nome si scrive di più quando si parla di un'azienda, quando si parla di un oggetto, quando si parla di qualcosa del genere. Comunque ascoltate, l'importante, siccome la cera ha una sua memoria naturale, lo sapete, ha una sua capacità di assorbire informazione, allora adesso... Prendete la vostra candela e iniziate a strusciarla per diverse volte nel corpo. In tutte le parti del corpo dovete strusciarla e deve essere il movimento sempre dall'alto verso il basso. Quindi per esempio anche il viso va benissimo, capito? E la strusciate, proprio vi potete tranquillamente toccare. Qui se usate una candela di cera d'api è meglio, è molto più potente, ma almeno tipo 10 volte più potente, perché proprio c'ha capacità di assorbire, ok? però voi tranquillamente uh, assorbite in questa maniera qua, ok? E poi proseguite in tutte le parti del corpo, ricordatevi, dall'alto verso il basso, ok? Potete impiegare diversi minuti in questa cosa e sentite proprio come l'energia negativa, qualsiasi energia negativa ci sia addosso a voi, Praticamente vi viene tolta via perché entra dentro la candela, questo dovete fare, dovete far entrare tutto quanto dentro la candela, ok? Alzate il braccio, proprio deve essere molto uh, preciso il movimento in tutto quanto, ok? I genitali, le gambe, provate anche dietro, sempre dall'alto verso il basso e impiegate un po' di tempo in questa prima operazione. Ok? Sentirete già che è bello anche solo far così, perché la cera assorbe già di suo. Ed è consacrata comunque con un nome divino. Allora, ascoltate, l'unica cosa che di solito le persone si dimenticano, quando arrivate ai piedi, mi raccomando, anche appunto sopra, dall'alto verso il basso, e poi il sotto dei piedi, come si chiama, la pianta dei piedi. E si fa dal tallone, ora non ce la faccio alzar piede fin là, però si fa dal tallone alla Sotto, no? La, la, la pianta dei piedi, dal tallone verso la punta, anche lì bisogna fare questo lavoro. A un certo punto sentirete proprio la candela carica, capito? Eh, carica, carica. Eh, questo è questo il momento in cui voi la prendete e la mettete nel portacandela. Quindi, posizionata la nostra candela nel portacandela, è il momento dell'incenso. Prendiamo il carboncino, semplicemente... accendiamo ricordatevi di iniziare comunque la pratica con una preghiera rivolta al principio divino prima di tutto proprio proprio prima di anche prima di preparare la candela capito? iniziate una preghiera vostra con il cuore spontanea e molto intensa al principio divino che vi aiuti a muovere le potenze affinché venga tolto dalla vostra vita questa forza del male, questo accesso al male. Quando avete accesso questo ci soffiate e lo mettete tranquillamente qua, ok? E metteremo il nostro incenso, che vi ho detto come si costruisce. Ora, i vostri piedi devono essere scalzi e l'incenso si pone a terra. Spero che si veda. Mi auguro di sì. Provo a fare uno zoom, se mai. Ok. A questo punto, voi dovete passare sopra all'incenso per tre volte. Prima di tutto siete qua davanti, chiudete gli occhi e visualizzate molto chiaramente nella vostra fronte, da destra a sinistra, da destra a sinistra, visualizzate Aleph, Dorata, è come se fosse impressa sulla vostra fronte, Aleph, Lamed, quindi la L, Dalet, ok? Il nome divino di cui vi sto parlando, a un certo punto sentirete tutte e tre le lettere accese nella vostra fronte. Questo è il momento in cui per tre volte passate con i piedi, mi raccomando, scalzi, sopra all'incenso. Allora, quando avete questo nome ben impresso nella fronte proprio, lo sentirete vivente, ok, che inizia proprio il suo potere a essere vivo in voi, passate sopra all'incenso per tre volte, quindi una e ascoltate girate qui non importa se ci passate col destro o col sinistro l'importante è che ci passate sopra e ascoltate ok? quindi questo era uno poi queste due io giro sempre a sinistra quando ruoto perché girando a destra mi torna male, però sentite un po', perché l'importante qui è che fate e ascoltate, girate, fate l'ultimo e ascoltate. Dopodiché prendete l'incenso, lo ponete sull'altare. Prendete, avete già tutto così, pronto, va bene? L'incenso è qua, il talismano è lì posso mettervelo di lato se si vede meglio, prendete un fiammifero, vi concentrate, avete già fatto l'invocazione al principio divino prima di tutto quanto, accendete la candela, mentre accendete la candela immediatamente iniziate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 Per la benevolenza dei tuoi santi angeli. Kafzi el, Kafzi el, kafzi el. Anpi el, Anpi el, Anpi El. Omein Nezak cela Questa è la formula da pronunciare, ve la, ve la scriverò in qualche maniera nel video, dicendovi però che prima ancora della formula, quindi un attimo prima di accendere la candela, perché quando si accende la candela si parte subito con Agalah. Okay? Un attimo prima di accendere la candela, è buona cosa recitare il, il verso del salmo da cui questo nome divino arriva. Quindi in questo caso, Adonai Elohe Yom Velaila Negdecha. Così, in ebraico poi l'incanto ho cercato di mettervelo in italiano e, e va bene, naturalmente se qualcuno di voi è più pratico e vuol fare le cose in modo più professionale potete contattarmi perché io vi darei anche la versione ehm, ebraica e naturalmente come sapete eh, è un'altra cosa perché si usano anche i poteri delle lettere. Eh, quali coscienze depositari di coscienza divina direttamente però anche in italiano così è funzionale potete farla tranquillamente e ripetete l'intera formula per almeno sette volte però fate come sentite va bene Se, però almeno devono essere sette volte perché in questa maniera a gala e anche i nomi degli angeli l'avete fatto 21 volte ok questo è importante e... Quindi, semplicemente, voi ripetete questa formula uh, per sette volte e poi lascerete la candela consumarsi completamente. È importante che mentre fate la formula l'incenso sia sempre fumante. Ok? Quindi prima vi siete impregnati voi della potenza de di questo incenso e dopodiché lo lasciate attivo, o quasi come offerta che deve salire, durante la recitazione della formula. Poi basta, non è che tutta la notte state lì a caricare l'incenso, va bene? Eh, è sufficiente però durante eh, la formula assolutamente. Quindi... In questa formula cosa possiamo osservare? Possiamo osservare il nome di. prima di tutto avete visto un piccolo caricamento proprio dal versi del Salmo in modo che si vada a uh, connetterci con questo nome che è uno, lo sapete, dei 72. E... però non si pronuncia direttamente Elad, no? Ma avete visto si pronuncia indirettamente perché prima di tutto lo caricate nella fronte e ce lo avete addosso. Ok, Ed ecco perché potete dopo fare il rituale, perché è come se foste ehm, dignificati da questo santo nome di Dio e quindi avete poi la, il diritto di fare il rituale e di chiedere che vi sia tolto completamente Ain eh, Ara. Ricordatevi che poi il modo migliore per togliere Ain Ara è non farlo Ain Ara, quindi mi raccomando è molto importante anche il vostro comportamento, ve l'ho già parlato. Però questo rituale io ve l'ho voluto passare perché veramente libera eh, gli esseri umani da questa grandissima pena. Ora, se uno anche si impegnasse a non fare Ain Ara, ma lo ha ricevuto e magari ne ha ricevuto anche da diverse fonti, se ne accorge perché tutto d'un tratto è come se andesse tutto male, è come se un lavoro proprio si blocca, è come se... Eh, la causa di questo spessissimo è il malocchio, capito? E, e questo rituale vi serve per togliervi... è un rituale di purificazione e serve proprio per togliervi di dosso questa grandissima influenza ricevuta, Ok? Ecco perché vi dicevo che può essere anche per un'azienda, perché qua dietro ci potete scrivere il nome dell'azienda, per esempio, capito? Oppure il nome, cioè la foto di una macchina, la insomma quello poi sta anche a voi ehm, cercare un po' il modo, per esempio per la macchina, questo lo potete fare anche sopra la macchina direttamente, capito? Senza bruciare nulla. Però ricordatevi una cosa importante, alla fine, soprattutto se c'è anche il sale sagrato, vi rendete conto di la potenza di questo rituale, no? Però è una cosa molto importante. Alla fine, quando è tutto è finito, voi prendete questo e buttate tutto via. Via, capito? Se riuscite in un fiume, altrimenti se non riuscite alla spazzatura, buttate via. Non toccate il sale dentro, perché è maleficato, ok? E non mettetevi a fare chissà cosa. Con questo. questo deve lasciare la vostra casa immediatamente e, e andare via. Questa era una cosa importante. Talismano potete riutilizzarlo anche altre volte, senza problemi. Mi raccomando, se stamperete talismano o comunque una, un nome divino, eccetera, quello non va mai buttato via, ok? Assolutamente non distruggete, non buttate via nomi divini e sacri se vengono stampati. Quindi in questa formula noi andiamo prima di tutto a convocare tramite il salmo indirettamente stiamo pronunciando la combinazione, vi ricordate? Aleph, Lamed, Dalet. Ma anche poi accendendo la candela iniziamo con un nome divino che è Agalà. Agala a abbiamo già visto il valore numerico di 35 uguale proprio a, al nostro nome divino, giusto? Vi ricordate? Quindi indirettamente noi chiamiamo il potere. Forte proprio di, di guerra, ok? Diciamo il potere di attività di questo nome. Dopodiché abbiamo la formula tradotta un po' in italiano. Eh, abbiamo delle immagini però come per esempio il fatto che quando Dio ti ha fatto, ti ha fatto con la luce buona negli occhi, Questa è una dichiarazione davanti alle forze che tu sei Adam e riconosci di, di esserlo, capito? Non è una cosa inventata, è tutto fatto in modo magico perché funzioni. Um, dopodiché vengono chiamati due angeli specifici a tutela della tua operazione, uno a destra e uno a sinistra. Sono gli angeli del nome, specifici del nome che noi usiamo in questo rituale. E il sigillo finale che è uh, Omein, Nezakh, Selah, Nezakh è la vittoria, eh, Omein, Selah, Amen, Selah. Uh, ricordatevi che uh, Amen, per esempio, viene pronunciato in diversi modi a seconda della circostanza qua, va pronunciato omein, però a volte si può pronunciare amin e a volte si può pronunciare amen. Non è uguale e dipende dalla circostanza. Questo rituale di base può salvarvi e migliorarvi completamente la vostra situazione di vita. Non ci sono mezzi termini per dire questo, ok? Non è un rituale avanzato, non è un rituale che potete fare per un'altra persona. Ok? Perché ci sono... Eh, bisogna essere più bravi se volete farlo per un'altra persona, assolutamente, se no ci si danneggia, capito? Ma assolutamente questo rituale è funzionante. Per questo io mi auguro di avervi trasmesso un dono prezioso e che vi sarà utile, Migliaia di benedizioni ricadano su di voi, sulle vostre famiglie e su tutte le persone che amate veramente. E ricordatevi che le potenze divine, le potenze di Dio, gli angeli, se voi decidete veramente di chiudere le porte alle forze del male allora state tranquilli perché non sarete soli, non sarete soli nella battaglia. Se il cuore è sincero, gli aiuti vengono e vengono sicuramente. Buona pratica, quindi, e ci vediamo nel prossimo video.